Questa domenica il Vangelo che ci viene proposto ci lascia non poco stupiti, il linguaggio di Gesù in effetti ci stupisce molto, non poco, perché ci dice addirittura devi amarmi di più, chi non mi ama più di suo padre, sua madre, non è degno di me, ma dobbiamo cogliere nella sua valenza spirituale, nel suo spessore più profondo questo messaggio e non è che Gesù voglia farci, cioè, indurci ad una gara, no, voglia sa bene che potrebbe ritrovarsi perdente perché uno non può non amare il padre la madre qui si tratta piuttosto di amare di più, ecco, quel di più. tutto si gioca in questa espressione non mi ama di più, e quel di più che ci chiede nell'amore verso il prossimo, dall'amore verso i fratelli, le sorelle, verso i genitori, i familiari, ci chiede di immettere anche questa dimensione nuova no, dell'amore per lui e porre lui al centro evidentemente, al centro di questi amori, perché poi questi amori traggono origine dall'unico amore che è Dio, come dice Giovanni, Dio è amore. C'è un altro aspetto poi che non dovrebbe essere sottovalutato, chi non è, non è capace no, di portare la croce, Ecco, quando si parla di, di croce in genere si fa riferimento a qualche cosa di triste, di, di doloroso, no? qualche malattia da portare, qualche peso ecco, che incombe sulla nostra vita, in realtà invece qui si vuole parlare proprio di amore ancora una volta, quell'amore senza misura che era che ha caratterizzato proprio eh tempo della vita di Gesù, è lui che si è donato su quella croce, si è immolato per noi, ci ha testimoniato di amarci infinitamente e dunque il criterio per amare deve essere quello della croce, del crocifisso, di colui che si dona come una madre no? che, eh, che è disposta a soffrire lei piuttosto che far soffrire un figlio, almeno una madre che non si ritrovi in una situazione patologica in generale, vorrebbe questo, no? che il figlio non soffrisse. E così anche noi come buoni cristiani dobbiamo essere capaci di amare così nello stesso modo, di immolarci, di amare senza misura come Cristo. Credo che questo sia il messaggio, il centro del messaggio di questa domenica. E che... Dottorino Bello era molto caro no? questo messaggio, amare sinemodo, senza misura, caritas sinemodo. È famosa quella frase che fu posta dal parroco del Duomo di Monfetta dinanzi ad un crocifisso che era stato posto in una situazione provvisoria, era stato messo un cartello, collocazione provvisoria. Ecco, questa è l'interpretazione di Don Torino Bello, diventa teologica. La croce è una collocazione provvisoria, la morte è un passaggio ci sarà la resurrezione, ecco se tu porterai la croce vivrai la gioia della resurrezione, la gioia dell'amore verso Dio e verso i fratelli. Buona domenica a tutti!